Caccia play, premi like, ci stanno letti tigre online oh. Clicca e condividi uomo che non basta mai Ma Maxi, Che che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto, sta giocare Non si salto e ombre, matalo, matalo Camperò indietro la gru Devi iscriverti al canale Maxi Mix su Youtube Se non tutto e di più, forza fallo pure tu Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi andremo a fare l'estrazione del contest, questo contest qui che vedete di Netflix, eh, andiamo a fare l'estrazione del vincitore. Allora, innanzitutto vi faccio vedere che ore sono, sono le 19.10, più o meno l'orario in cui ho fatto uscire il contest ieri sera, e quindi andiamo ad estrarre il vincitore. Andiamo sul video Prendiamo il link E facciamo questa estrazione ragazzi Vediamo chi è il fortunato Faccio rivedere l'ora andiamo ad incollare il link caricherà tutti quanti i commenti allora vediamo vediamo ragazzi allora qui mi dice che sono la bellezza di 53 commenti ricordatevi i requisiti ragazzi eh? allora vediamo lui se è iscritto al canale Il like ce lo ha lasciato ecco qui però gli mancano le iscrizioni ragazzi no ecco aspetta aspettate aspettate aspettate vediamo tutte le iscrizioni vediamo un po' non mi dire che... ah eccola qui l'iscrizione... niente ragazzi fortunatissimo il primo che ho estratto ha vinto eh, contattami su telegram che ti passerò la mail e la password per poter entrare che altro dire ragazzi aspettate la prossima settimana per il prossimo contest di netflix vediamo se riesco a tirare fuori qualcosa durante la prossima settimana vi faccio vedere l'ora vedete che non è che ci ho messo molto 3 minuti ragazzi da 10 a 13 comunque come dicevo spero di poter fare anche qualche altro contest perché ho intenzione di fare qualche altro contest riguardanti PSN Netflix, Sharkard cazzi e mazzi insomma e dipenderà dai, dagli sponsor comunque sia detto questo ragazzi che dire un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti All